prova pagina utente o sono uh, Luisa e vivo a Torino, una cosa qualsiasi, poi fate pubblica le modifiche, scusate, mi faccio una no, un po' avanti, ecco, dovrebbe essere qua, no, do, dopo torno indietro, eh. però insomma visualizzante prima pubblica le modifiche, guardate quello che avete scritto e poi pubblicate. Cosa si può fare con la pagina utente si può presentarsi come vedete nella mia pagina utente eh, c'è scritto che lingue parlo e eh, vabbè, questa ovviamente la mia pagina utente è una pagina mh, eh, di lavoro quindi ci sono dei link che mi servono, mi servono per lavorare voi potete mettere una breve presentazione vostra eh, e della vostra attività su wikipedia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 gli strumenti quindi aggiungi discussione oggetto testo firma visualizza anche prima per essersi sicuri di non aver fatto le scemate pubblica le modifiche io cliccando sul vostro nome o sul vostro nome arrivo sulla vostra pagina utente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 Ho detto, questi sono tutti i namespace. Questo è namespace 0, le Lasciare un messaggio e ce l'abbiamo fatto, quindi aggiungi discussione oggetto, testo, firma, visualizzate prima, pubblicamente. Quindi le cose che avete vostre, diciamo le vostre pagine personali su cui potete fare quasi quello che volete, sono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 Okay. già che eravamo su Wikilink appunto nella modifica diciamo standard come vi ho detto eh, quadra quadra nome della pagina a cui volete linkare chiusa quadra chiusa quadra fa il Wikilink semplicemente uh, se nel caso nel caso